Il consigliere Terranova. Prego consigliere per dieci minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente. Dunque eh, mi sembra che dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto eh, si cerchi di sottolineare con una nota di pessimismo i problemi che. Eh, esistono nell'amministrazione economico-finanziaria di Roma Capitale, è eh, ribadito più volte che eh, tutti questi problemi, eh, questa amministrazione li ha ereditati, è stato riconosciuto anche dai colleghi del, dell'opposizione e questo è sicuramente apprezzabile in termini di atteggiamento. Il, il punto è che io in realtà invece cercherei di guardare il mezzo bicchiere pieno, anche perché per amministrare un, un ente così articolato, così complesso come Roma Capitale, poi alla fine serva anche un po' di lungimiranza, di prospettiva, non dico di ottimismo perché poi si deve lavorare sui fatti, sui fatti concreti. Io credo che innanzitutto va riconosciuto l'enorme lavoro che la Giunta, in particolare l'assessore Mazzillo con i suoi collaboratori, insieme agli uffici, e alla ragioneria generale, hanno portato avanti in questi mesi. Un lavoro che ci ha visto inizialmente eh, entrare ovviamente in corsa su un'amministrazione eh, che proveniva dalla gestione commissariale del, del dottor Tronca, quindi eh, tra le altre cose un'amministrazione non so, eh, diciamo, vincolata da eh, un, eh, una volontà politica, ma bensì semplicemente dalla necessità di amministrare dal punto di vista tecnico l'ente, quindi permettergli di funzionare più che altro per la normale amministrazione in attesa che poi un'amministrazione di carattere politico subentrasse alla gestione commissariale. Questo è uno dei motivi per cui io mi sentirei di vedere con un certo ottimismo anche in base a quello che l'Oref stesso riporta nella relazione che ci ha consegnato, proprio per sottolineare sostanzialmente due aspetti, L'amministrazione di Roma Capitale comunque rispetta tutti gli equilibri, rispetta i vincoli di legge, rispetta ciò che è stabilito sia dai regolamenti di contabilità ma quello che poi le leggi dello Stato ci impongono insieme in termini di piano rientro e di rispetto degli spazi di finanza. Dall'altra, seppur diciamo, sottolineando il permanere di una serie di situazioni critiche, il fatto che determinate iniziative sono state intraprese. Non ultima, e questo è da sottolineare, il fatto che il, eh, questa amministrazione dopo un bel po' di tempo è stata la prima amministrazione che ha riconosciuto circa 100 milioni di debiti fuori bilancio proprio nella parte terminale eh, dell'anno. Ribadisco per l'ennesima volta che era, eh, che era previsto che non è stato il, il parere inizialmente non favorevole dell'Oref a eh, diciamo, darci la possibilità di, eh, di riconoscere quei debiti perché ripeto nella pianificazione e i colleghi lo sanno bene era prevista l'approvazione la, entro il 23 dicembre per lasciare gli ultimi giorni comunque l'approvazione dei debiti fuori bilancio questo non è avvenuto per le, le note vicende eh, legate appunto al parere inizialmente non favorevole dell'OREF ma ricordo comunque che poi il bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato il 30 gennaio quindi con largo anticipo sulla scadenza del, 30, del 31 marzo come eh, mettendo, anche se su queste cose forse non è il caso di fare eh, competizioni, comunque mettendo eh, Roma, la capitale d'Italia, eh, nelle condizioni di essere la prima delle grandi città italiane ad approvare il bilancio di previsione triennale. Non ultimo adesso arriva il, il, il parere sull'approvazione del rendiconto. Il rendiconto di fatto, eh, se, se vogliamo, fra tutte le fasi del calendario contabile è la, eh, la più tecnica, cioè si prende atto di quello che è scritto nel, nei libri, nei, nei registri della, della contabilità, ormai ovviamente ridotti a file elettronici. E se vogliamo anche la cartina di tornasole, vale dire sul, eh, sul, bilan, sul rendiconto non si fanno eh, ipotesi, non si possono immaginare nemmeno dal punto di vista creativo, quello che si può immaginare nel rispetto ovviamente sempre dei regolamenti e delle leggi, quello che si fa in un bilancio di previsione, dove si può immaginare no, di prendere una linea eh, di intervento piuttosto che un'altra. Nel rendiconto si analizza quello che è scritto nel, nel sistema contabile e soprattutto se quello che è scritto è scritto in modo corretto e ha rispettato tutti i vincoli che sono eh, imposti, dalla, eh, ribadisco, da leggi e regolamenti. Questo dal parere dell'OREF è. Dichiaratamente in più punti del, del parere, un parere come al solito articolato. E su questo credo che il, ehm, è, è chiaro che l'OREF fa sempre un lavoro molto attento e profondo. E questa è una cosa che ci deve orgogliere perché nel momento in cui un'analisi è così ben condotta, così eh, approfondita, vuol dire che il, tutto ciò che viene fuori è anche diciamo, frutto no, di un di una volontà di fare, come poi è compito dell'organismo di revisione, il massimo della chiarezza su quelli che sono i conti dell'ente. Quindi eh, ribadisco che su questo, eh, su, su questo eh, parere sostanzialmente c'è scritto che pur eh, ribadendo quelle che sono le difficoltà storiche di questa, di, di questa amministrazione, si stanno facendo tutta una, una, serie, una, serie, di, eh, una serie di azioni che eh, Sicuramente non hanno introdotto nuovi problemi come è sempre stato fatto nelle fasi precedenti ma soprattutto si stanno ponendo le basi e ricordo che il rendiconto per ciò che riguarda l'analisi dei conti è riferito al 2016, quindi un esercizio in cui l'attuale amministrazione di fatto ha operato per pochissimi mesi. Se vogliamo escludere i mesi di luglio e agosto che sono stati eh, dedicati all'assestamento eh, di bilancio, quindi un fatto prettamente ragioneristico e tecnico come ribadimmo allora, e molto poco alla possibilità di programmare gli interventi. Ricordo anche che nella, normalmente la programmazione e quindi l'eventuale eh, diciamo, mancanza di riscontro di una programmazione in evoluzione su eh, sul, sull'andamento del 2016 è frutto di una, eh, di una programmazione che nasce nell'allestimento nell e nella preparazione del bilancio di previsione. Quindi entrare su un treno in, treno in corsa e cambiare, modificare radicalmente quello che è l'andamento dell'asset eh, dell economico finanziario dell'ente è un qualche cosa che sì, sì, eh, sicuramente si è, si è intravisto, ma ovviamente si vedrà eh, molto, eh, molto meglio in... In futuro grazie a tutti gli interventi che, il, che eh, la Giunta con il supporto del, del Consiglio e delle, delle commissioni eh, sta, portando, sta portando avanti. Anche in termini di programmazione mi si dia la possibilità in questo contesto e chiudo di eh, eh, Preannunciare, questo già magari i colleghi della commissione bilancio lo sanno proprio un di, eh, una nuova attività di ricognizione su dipartimenti e municipi eh, mh, per ciò che riguarda l'andamento della gestione 2017 in virtù del, o, o, e in previsione dell'assestamento di luglio, cercando anche in questa fase con una fase trasparente di eh, partecipazione e collaborazione con le opposizioni che è tipica delle attività di commissione che eh, porterà e darà la possibilità di collaborare poi con, con l'aggiunta per dare delle indicazioni rispetto a quelle che sono eventualmente una modifica o un'integrazione della, eh, della gestione immaginata nel bilancio di previsione 2017-2019. Grazie.